Quali sono secondo te i requisiti fondamentali per sposarsi ai Caraibi? Beh, io penso che si debba avere un mare strepitoso, una spiaggia bianca dove sposarsi e un iter burocratico molto semplice. E allora in questo caso sai qual è l'isola adatta eh, che risponde a tutti questi requisiti, la meravigliosa isola di Antigua? Ti svelerò. Che documenti servono quanto ti può costare organizzare un matrimonio civile ma mi raccomando prima iscriviti al mio canale se non l'hai già fatto e ti ricordo che mi puoi anche seguire sui social facebook e instagram cercando i risviaggi legnano sigla <ride> Sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi, specializzata da anni in matrimoni all'estero, rinnovo delle promesse e anche viaggi di nozze. Antigua, come ti dicevo, è una piccola isola dei Caraibi strepitosa per poter organizzare il proprio matrimonio, sia civile ma anche come rinnovo delle promesse. Innanzitutto ti dico che i documenti richiesti sono molto semplici, servirà solamente la copia del passaporto e il certificato di nascita. Ovviamente questi devono essere tradotti legalmente in inglese ma non ti preoccupare perché è un servizio che possiamo fornirti dopodiché questi documenti devono essere inviati al resort che sceglierai dove è possibile organizzare il tuo matrimonio che sogni sulla spiaggia ti dico anche che c'è una chicca che ci sono alcuni resort, in particolare quelli della catena Sandals, che con un pernottamento di almeno sette notti ti regalano il matrimonio, comprese anche di tutte le tasse governative che dovrai supportare per poterti sposare. Una cosa molto importante da considerare però, è un requisito che richiede Antigua, è essere 72 ore, quindi circa tre giorni prima della data di matrimonio presente sull'isola, e prima di andarsene ad aspettare almeno due giorni. Questo serve proprio per organizzare, insomma, tutto il matrimonio, andare comunque davanti all'ufficiante per firmare dei documenti. E ovviamente, dopo il tempo necessario. Per ottenere la tua licenza matrimoniale. Questo documento verrà però inviato al consolato che deve certificarne con una postille la sua validità e poi ti verrà spedito, io più o meno dico due mesi dopo la data del matrimonio, in Italia. Questo documento però quando ti arriva in Italia ricordati che deve essere tradotto dall'inglese all'italiano in modo sempre legale e poi puoi portarlo al comune tuo di residenza per rendere a tutti gli effetti legale il tuo matrimonio anche in Italia. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando mettimi un like, poi per ulteriori informazioni puoi scrivermi a infochiocciolesviaggi.com o qui sotto nei commenti. Ciao!